Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego dove trovare questo talismano che ti potenzia le rune, è uno scarabeo d'oro molto semplice e se volete usarlo, usatelo solamente quando dovete farmare rune, non è che sostituite il talismano che avete già equipaggiato, ad esempio io ho il talismano che ti aumenta il pv e lo metto al posto... Eh al posto di quello metto il talismano che ti potenzia le rune, no anzi lo uso solamente quando devo andare a farmare le rune a quel palazzo ecco. allora il posto è questo, dirigetevi qua in questa caverna non me ne ero proprio accorto di questa caverna abbandonata visto dal nome caverna abbandonata una caverna dimenticata da dio attenzione qui alla marcecienza anche se a me non fa un cazzo perché io sono la marcecienza e nel buio qua io sono la luce quindi lasciamo stare, ora proseguite da questa parte. Se volete, quest'arco prendetelo. Un arco serpentino. Sì, proseguite sempre da questa parte, sempre più giù. Attenzione qui ai ratti, alla pianta che ti tira una palla di veleno. Non so neanche che cosa è quel coso. Comunque vi divertirete un sacco. I boss sapete già chi sono. No, no, no. Adesso vi faccio vedere chi sono i boss c'è due fessi su <ride> i topolini qui invece c'è la tana della pianta qua sembra la pianta che questa volta non ti tira la luce addosso ma ti tira una palla di veleno ormai tutti ti tirano la palla di veleno oggi ci da ancora ci da là e ci siamo ci siamo Eccoci arrivati, adesso vi faccio vedere chi sono questi due fessi da uccidere Ora chiamo l'assassino Eh già, neri coltelle, l'ho potenziato a livello 10 Madonna, è un mostro, è un mostro Guardate, tutto da solo, fa tutto lui, fa tutto lui Ecco Un altro fesso dall'altra parte, quindi ci penso io Liscio, liscio, e tocca a me Adoro quest'arma, se volete questo spadone del mastino, ci ho fatto un tutorial, più l'artiglio della cenere di guerra. Mamma mia, ha shottato con due colpi. Eh, ti, ti do una mano? No, fa tutto lui, guarda, guarda, fa tutto lui. Andiamo, alzati! Alzati ragazzone, alzati! Affronta il mio campione, e Eh? Vabbè, ora basta cazzeggiare. Ragazzi, se il video vi è stato utilissimo, una volta ucciso questo tizio, vi darà uh, lo scarabeo d'oro. Eccolo qua. Quindi, come ho detto, equipaggiatelo solo quando dovete farmare rune. È molto consigliato. Quindi, ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Se il video vi è stato utilissimo, iscrivetevi al canale, lasciate like, attivate anche la campanellina. E noi, signori miei, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!